Grazie Presidente, in questo caso parliamo di facciamo riferimento alle strutture presenti all'interno dei parchi e delle ville storiche che abbiamo trattato anche in questo caso in, nei due anni di Commissione eh, Sport, ma devo ricordare anche il lavoro della precedente consigliatura avviato dall'allora presidente della commissione razionalizzazione della spesa Daniele Frongia eh, con il quale eh, abbiamo individuato decine e decine di immobili in alcuni casi occupati abusivamente in altri semplicemente inutilizzati presenti appunto all'interno del, delle ville, dei parchi storici della città nei quali si potrebbero fare tante attività comprese attività sportive, ma ovviamente non solo, e, e per questi eh, nel, eh, nell'emendamento che è stato presentato chiediamo di pubblicare un bando per assegnarle entro il 30 giugno e aggiudicarle entro la fine dell'anno. Poi c'è un altro riferimento anche ai bagni pubblici, un altro tema importante trattato in commissione congiunta eh, con Ambiente. E, mh, e infine il progetto eh, avviato insieme al Municipio Terzo con l'allora Presidente Capoccioni che riguarda il Parco delle Valli. Grazie.